Già nella prossima legge di stabilità eh, presenteremo un emendamento come il Partito Democratico per assicurare la contraccezione gratuita a tutti, a partire dai più giovani e poi anche a partire a chi eh, perde il lavoro e a chi è eh, nella fase post parto, è una discussione molto, molto importante anche per quello che riguarda però l'aumento dei fondi per i consultori che anche questi insomma, diciamo, eh, hanno necessità eh, di essere diciamo, rimpolpati perché, e anche per quello che riguarda l'informazione, la formazione soprattutto dei più giovani, soprattutto nelle scuole. In un momento in cui prende sempre più piede la linea pillon eh, oscurantista, maschilista e anche un retrograda oltre che ipocrita, eh, è assolutamente fondamentale riportare ai fondamentali, eh, agli standard europei, agli standard civili, eh, la discussione e partendo da. Eh, dalle questioni fondamentali quindi per esempio la contraccezione è gratuita per tutti